Allora, cara Silvia, eh, ovviamente passiamo dalla cultura, dalle bellezze architettoniche, eh, museali italiane, dobbiamo parlare anche di mobilità sostenibile, pianura padana, quindi l'Emilia in particolare hanno sofferto, te lo dice un lombardo che nella Pieduna Palana ci sta pure, eh, di questi eh, problemi di natura, eh, di natura ambientale, di inquinamento. Siamo tra le zone più inquinate al mondo, purtroppo, ai eh, noi. Nel decreto rilancio, eh, cara Silvia, abbiamo inserito alcune norme. Quello che ti volevo chiedere, tu sei una nostra portavoce in Consiglio regionale Emilia Romagna, che cose in più e oltre insieme si sta facendo a favore della mobilità sostenibile? Sì, guarda Danilo, intanto tocchiamo come hai detto benissimo tu un tasto dolente ovviamente per, la, per il bacino padano e quindi anche per l'Emilia Romagna, eh, però io voglio citare intanto alcuni dati rispetto a degli studi che sono stati fatti per spiegare anche l'importanza no, dei nostri provvedimenti perché spesso quando si parla per esempio di sostenibilità ambientale sembra sempre che lo si faccia in maniera ideologica in realtà non è così e nella nostra regione Forse qui, più che altrove, ci siamo chiesti come mai il virus ha colpito in maniera così virulenta e, e alcuni studi ce lo spiegano. Eh, a, marzo, a metà marzo è uscito uno studio che ha messo in correlazione, pensate, il Covid con l'inquinamento mm. ambientale. Hanno ipotizzato, eh, avendo trovato delle, delle parti di RNA del virus sul particolato, che il Covid facesse da carrier, cioè da vettore, per la diffusione del virus. Quelle che erano ipotesi sono diventate uno studio vero e proprio, quindi ormai è una certezza, eh, rispetto a delle ricerche che sono uscite esattamente la settimana scorsa, sempre fatte dall'Università di Bologna, eh, che a livello statistico hanno analizzato che all'aumentare delle polveri sottili è aumentata la diffusione del virus. Loro hanno parlato, questi ricercatori, di correlazione spaventosa. Allora, è chiaro che rispetto a questo anche le attività umane no? hanno un impatto. E, e questo anche ce lo dice uno studio fatto dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con le regioni del bacino padano e le agenzie per l'ambiente, quindi le ARPA, uno studio che è stato finanziato dall'Unione Europea. Non è uno studio indipendente però ci dice delle cose importanti perché eh, loro hanno preso il mese di marzo, che è stato il mese no, di lockdown dove noi eravamo chiusi in casa, le auto non circolavano, le imprese non producevano e c'è stato un calo pensate, del 40% degli ossidi di azoto, significa automobili a diesel. Eh, un meno 15% delle PM, eh, quindi del particolato. Questo, eh, diciamo, il PM non è calato così tanto perché ovviamente essendo chiusi in casa è aumentato, sono aumentati i consumi di riscaldamento e allevamento e agricoltura hanno continuato a produrre e quindi a produrre anche i propri effetti. E allora questa è in qualche modo come dire, la, dim la dimostrazione plastica, no? che ehm, noi, noi stessi siamo i fautori no? del nostro destino. E allora, eh, è necessario fare qualcosa adesso, il governo lo sta facendo con i super ecobonus, eh, con gli incentivi alla micromobilità, la Regione deve fare anche lei la propria parte, allora quello che stiamo facendo qui, noi non ci siamo insediati da tantissimo, ci siamo insediati il 28 di febbraio, eh, quindi in piena pandemia ed è stato tutto più difficile. Eh, però le, le nostre richieste ogni volta che c'è la possibilità è che vadano, che siano orientate alla sostenibilità ambientale il primo provvedimento che è arrivato in aula che è stato um, è un progetto di legge che prevedeva fondi risorse a fondo perduto per le imprese del turismo ne abbiamo parlato prima, è stato un settore veramente molto colpito per la nostra regione e allora noi lì abbiamo presentato un ordine del giorno eh, e così usciranno i bandi che prevedeva ehm, che chiedeva alla giunta di prevedere dei criteri premiali per quelle imprese che presentavano progetti tra virgolette green, quindi ambientalmente sostenibili energeticamente, energeticamente. sostenibili, quindi una riqualificazione anche delle nostre imprese e anche dell'offerta turistica, questo è particolarmente importante perché davvero abbiamo una occasione e non dobbiamo e non dobbiamo eh, sp sprecarla cioè, abbiamo è questa, cara Silvia, assolutamente questa. sì, Se non la assolutamente non sì dopo aver sofferto così tanto da un virus che ha ammazzato decine di migliaia di concittadini italiani non penso ah, che troveremo altro momento in cui fare questa rivoluzione green non dimentichiamo, ricordiamolo sempre che tra le tante misure c'è il bonus e monopattini elettrici, Bravissima. fino a 500 euro mi pare il 60% del valore, una cosa anche lì io quando incontro per strada mi fermo e me lo dico, ho comprato la bicicletta e ho la ricevuta in mano e appena c'è il, il decreto attuativo, il sito sul sito del Ministero dell'Ambiente, posso metterlo dentro e mi danno 500 euro, cavoli se siamo contenti che abbiamo dato una mano anche un settore come importante come questo ti dico una cosa, eh, qui in Emilia Romagna ma immagino anche in tutta Italia, si cominciano a vedere un sacco di monopattini in giro, un sacco di persone con la bicicletta elettrica è veramente un piacere, c'è cioè una grande richiesta di questi mezzi e anche a questo proposito abbiamo presentato una risoluzione che poi è stata approvata per chiedere che vengano potenziate anche le piste ciclabili naturalmente perché questi certo. utenti sono utenti tra virgolette deboli che devono assolutamente girare, e circolare in sicurezza, se pensate che nel mese di maggio, vi do così un, un dato per capire, ci sono stati 170 incidenti solo eh, nella provincia di Bologna eh, è chiaro che insomma, bisogna agire anche da questo punto di vista e Bene, poi il paese veloce, bene, veloce, l'ultima cosa velocissima, gli incentivi alle auto elettriche, importantissimo, voi avete fatto un grande lavoro a livello nazionale avete rifinanziato il fondo per passare alle, alle auto sostenibili ora è importante che la regione faccia la propria parte, perché? Perché il settore delle auto elettriche è ancora un settore che non è accessibile a diverse fasce di popolazione, diciamo che costicchiano ancora abbastanza le auto elettriche e allora la regione deve, secondo me, è quasi obbligatorio che faccia la propria parte mettendo a disposizione ulteriori risorse che si vadano a sommare a quelle nazionali proprio per rendere accessibili a più persone possibili eh, il cambio dell'auto quindi ad accedere anche all'auto elettrica per i motivi di cui sopra quindi per tornare al discorso del covid e chiudo se è vero che probabilmente noi faremo fatica a prevedere un se ci sarà o meno un ricaduta o se in futuro si ripresenteranno fenomeni del genere però la cosa che possiamo fare è sicuramente agire in prevenzione, la politica deve fare questo, deve fare quello che stiamo facendo noi, cioè fare scelte esatto. lungimiranti. E Steve continua a lottare, a spremere, a cercare di, di, di convincere Donatini, bon sì. che è appena stato <ride> eletto presidente della regione, a fare quella cosa giusta perché le risorse le le hanno. E l'aveva promessa anche e in campagna elettorale, quello delle auto elettriche, quindi, quindi da lì non, non molleremo. E neanche noi ci dimenticheremo di questo, grazie mille ragazzi, grazie, grazie, grazie. Grazie. Ciao, Ciao, grazie, grazie. Grazie. grazie mille.